Migliorare i servizi web, rendendoli così efficienti da convincere il maggior numero di cittadini ad utilizzarli, è possibile, a condizione che si operi in un contesto caratterizzato da una cultura digitale diffusa. Guardando al nostro Paese, la situazione appare però poco incoraggiante. La classifica del 2015 relativa all'indice DESI, Digital Economy and Society Index, Colloca l'Italia infatti al 25 ⁇ posto tra i 28 Stati dell'Unione Europea, seguita solo da Grecia, Romania e Bulgaria. Si tratta di una fotografia che pone degli interrogativi sulle motivazioni che hanno determinato tale posizionamento. Una fotografia e un risultato che ci fanno chiedere dove vadano ricercate le nostre carenze, ma soprattutto cosa si può fare per diffondere il più possibile la cultura digitale e quindi per valorizzare e migliorare i servizi web dell'EPA ancora poco usati nonostante il loro numero sia ingente. Si tratta di quesiti la cui soluzione non appare così immediata sul tema, quindi abbiamo ritenuto interessante intervistare l'ingegner Luca Tias, il direttore generale dei sistemi informativi della Corte dei Conti, un'amministrazione presso la quale, attraverso il coinvolgimento del personale, è riuscita a promuovere l'innovatività e la qualità dei sistemi informativi. Ma lo abbiamo voluto intervistare soprattutto perché Luca Tias è attivamente impegnato in attività di promozione e sviluppo di una diffusa cultura della società dell'informazione, prestando attenzione alle persone e anche e soprattutto agli aspetti etici, culturali e organizzativi. Qual è il livello di diffusione e valorizzazione del digitale e dei servizi online nelle PA italiane? Qualche mese fa, pensando allo stato dell'arte del digitale, e dell'erogazione dei servizi web, che è direttamente collegata allo sviluppo digitale. All'interno della pubblica amministrazione italiana, e forse non solo della pubblica amministrazione italiana, ho coniato la locuzione Emergenza Digitale per l'Italia. Mi piaceva l'idea di contrapporre questa emergenza con tutte le altre emergenze che ci sono in, attualmente in questo Paese e di cui la popolazione, i media, hanno piena consapevolezza. L'ultima emergenza, quella insomma, che è sui giornali da diversi mesi è l'emergenza immigrazione e strage di migranti, ma ce ne sono tante quotidiane, per cui noi viviamo questo paese in uno stato di continua e costante emergenza, emergenza drammatica nella sanità, emergenza drammatica nella scuola, un'emergenza diciamo, eh, impressionante sulla corruzione, e sulla criminalità organizzata, sull'evasione fiscale. Un'emergenza anche non solo immigrazione, ma anche emigrazione, fuga di cervelli e un'emergenza, forse una di quelle più drammatiche, sull'occupazione. Ecco, noi, la nostra vita è pervasa in Italia dalla, dal problema dell'emergenza, ma nessuno conosce l'esistenza di un'emergenza digitale. Emergenza che è trasversale a tutte le altre emergenze e che se non approcciata in modo corretto non consentirà alle altre emergenze nemmeno di essere minimamente scalfite, ma assolutamente queste resteranno, se non si affronterà in modo strutturato l'emergenza digitale, resteranno costantemente e sempre delle emergenze. Ora di questo appunto noi viviamo in una totale indifferenza, indifferenza che sia della popolazione, della gran parte della popolazione, sol solo qualche addetto ai lavori ne percepisce, e assolutamente un'indifferenza enorme da parte dei media, con risultati drammatici. Ora che noi stiamo in questa emergenza, non è che lo dico io, nel senso, ma lo dice il ranking internazionale, l'unico riconosciuto attualmente, che è il DESI, diciamolo, la classifica dello sviluppo digitale, che vede l'Italia in una posizione drammatica, allineata a Bulgaria e Romania in fondo alla classifica, ma con una situazione completamente diversa da quella dei paesi che sono in fondo alla classifica, perché Bulgaria e Romania sono ovviamente eh, nazioni che non hanno digitale perché non hanno mai investito, mai avuto la possibilità di investire nel digitale e quindi non hanno infrastrutture, non hanno applicazioni. Quello che caratterizza l'Italia in fondo alla classifica è invece l'opposto esatto. Sono gli ordini di grandezza che delineano la drammaticità della situazione del digitale italiano anche e soprattutto nei servizi al cittadino, nei servizi web al cittadino. L'Italia è il paese che ha il maggior numero di infrastrutture al mondo, nel pubblico ma non solo nel pubblico, per cui presenta ad esempio almeno 11.000 centri di elaborazione dati da cui questi servizi poi vengono erogati, che sono, corrispondono sostanzialmente al numero di centri di elaborazione dati del pubblico dell'intero pianeta e forse anche di qualche altro pianeta mal informatizzato. E, ma la situazione delle infrastrutture, che è estremamente drammatica, non ha corrispettivi con quella delle applicazioni, perché il numero di applicazioni sviluppate in Italia è un numero impressionante ogni amministrazione sviluppa la stessa applicazione, perché la norma è la stessa per tutte le amministrazioni, in modo completamente diverso, e generando una quantità, diciamo, oltre che di, diciamo, di software impressionante, ma una quantità di soldi, e, diciamo di fondi, in qualche modo utilizzati in modo assolutamente inadeguato. Su questo si generano, eh, diciamo, laddove le amministrazioni sono un po' più avanzate anche dei servizi al cittadino. Ecco gli ordini di grandezza che fanno impressione, come agli 11.000 CET corrisponde un numero impressionante di applicazioni tradizionali, molte tradizionali, quindi sistemi informativi custom ne nella maggior parte dei casi, che devono poi produrre questi servizi al cittadino tramite dei portali. L'Italia è notoriamente il paese che in Europa ha il maggior numero di servizi web, web, web per il cittadino e di per sé questo sembrerebbe una cosa assolutamente positiva, ma non è un caso che finiamo in fondo alla classifica del DESI perché questi servizi web sono i meno utilizzati, i cittadini italiani sono i meno, in qualche modo, i cittadini che meno utilizzano i servizi eh, pubblici sul web oltre a utilizzare meno tutta una serie di altri, di altri aspetti, diciamo, che eh, in qualche modo rientrano nel digitale. Perché questo? Il problema è ovviamente di varia origine, di origine culturale, di origine organizzativa e forse anche di origine etica. Sono tre aspetti fondamentali. Gli ordini di grandezza, i numeri, io batto sempre su, que su, questo, su questo tasto perché è fondamentale. E la Gran Bretagna per esempio è considerata il paese diciamo, che ha meglio sviluppato da tanti anni il rapporto con i cittadini sul web, ora si stanno affacciando eh, altre nazioni diciamo, che hanno seguito l'esempio inglese, l'esempio eh, britannico in modo molto strutturato e partendo da zero quindi con il vantaggio di partire da zero tipo l'Estonia o la Lituania che eh, hanno raggiunto posizioni d'avanguardia e quindi un rapporto con i cittadini quasi basato solamente sul web nel giro di pochi anni. La stessa cosa potrebbero fare, questo è fondamentale per riuscire a inquadrare il DESI in tempi rapidissimi anche la Bulgaria e la Romania non avendo software. Questa cosa però non la può fare l'Italia. Vediamo una differenza banale. Il, eh, la Gran Bretagna ha un unico portale da cui eh, il la pubblica amministrazione inglese, distribuisce i servizi al cittadino. La sola presidenza del Consiglio Italiana ha circa 240 siti internet, si fa fatica anche a definirli portali e anche a definirli siti internet, e in cui vengono prospettati, diciamo, spesso a livello quasi di ufficio o di dipartimento, una serie di servizi spesso che si sovrappongono gli stessi eccetera che in generale i cittadini non utilizzano. Ecco è chiaro che manca che finché non si risolve un problema di governance organizzativa da questo punto di vista perché mentre l'unico eh, portale della Gran Bretagna racchiude poi tutte le altre amministrazioni qua io quando parlo di 240 parlo della sola presidenza del consiglio perché poi ogni singola amministrazione, ognuna delle 13.000 quante sono amministrazioni pubbliche ha almeno un sito internet, in genere ne ha più di uno, e in una totale anarchia. È ovvio che in, in tutto questo diciamo, parlare di servizi web è abbastanza imbarazzante perché bisognerebbe poi parlare di tutta una serie di cose col, che, eh, diciamo, che stanno a monte, dei servizi web e che consentono a valle di originare dei siti web e, e, e se non si risolvono tutti eh, i problemi che ho, che ho illustrato a monte, quello dei shed o delle applicazioni, non si potranno mai avere dei servizi web adeguati. Ora, diciamo, gli, agli 11.000 shed eh, e al numero impressionante di applicazioni custom corrispondono dei posti di lavoro, dei posti di lavoro che eh, non solo fanno, un eh, diciamo, sono più di cioè, centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché non sono solo interni all'amministrazione, ma sono di tutto l'indotto delle aziende che lavora per le amministrazioni, ma che svolgono un lavoro che non solo è inutile, perché non ci dovrebbero essere 10.000 CED, ma ce ne dovrebbero essere 6 o 7. E quindi sono professioni che in, in buona parte del mondo non esistono nemmeno più. Ma l'indotto poi applicativo della costruzione di applicazioni custom fa sì che le professioni applicative in Italia sono, eh, diciamo, di esperti di sviluppo software, cioè sono professioni sbagliate. E quindi abbiamo migliaia di esperti eh, di protocollo, abbiamo migliaia di esperti di controllo di gestione, migliaia di esperti di sistemi documentali custom e quindi tutta una serie, una pletora di persone che invece di occuparsi di professioni Diciamo, che portano poi al, a, a, allo sviluppo di servizi web usabili e usati e quindi di open data, di big data, di sistemi conoscitivi, di cloud perché se non parti dal cloud ad oggi non vai da nessuna parte ma generano del software che è ad uso e consumo della singola amministrazione quindi interno assolutamente mai pensato per il cittadino ma che poi non è in grado ovviamente nemmeno di produrre dati, perché la maggior parte delle applicazioni tra l'altro vengono svolte con un numero così di, di addetti ai lavori. L'Italia per alcuni anni, ho visto perché è anche difficile reperire i grafici, e ha avuto il maggior numero di addetti all'informatica in Europa. Cioè un paese che ha il maggior numero di addetti all'informatica in Europa e finisce in fondo al Desi è al delinea una situazione di grande drammaticità. Il digitale, un buon digitale e in particolare i servizi online possono contribuire a contrastare la corruzione? In tutto questo abbiamo parlato, diciamo, dell'aspetto organizzativo, dell'aspetto eh, culturale, poi magari ne parliamo, ma diciamo eh, l'Italia è anche un paese, il desilo attesta, grandissimo digital divide, ma un digital divide per lo più culturale, su cui diciamo fondamentalmente non si sta facendo nulla di strutturato e diffuso ma poi è purtroppo un paese diciamo uno dei paesi più corrotti eh, che c'è in Europa e le cose da questo punto di vista sono estremamente correlate e fondamentalmente io eh, diversi anni fa ho, ho proposto un'immagine un che si chiamava il deadlock e che mh, rappresentava, diciamo, il deadlock in informatica e, e proprio in termini eh, diciamo, tecnico informatico per i database che indica quando due processi si bloccano l'uno con l'altro e non vanno avanti proprio perché ognuno dei due aspetta che l'altro vada avanti. Ecco, questa, eh, questo tipo di immagine, immagine che poi del cane che si morde la coda, mi ha fatto sempre pensare al rapporto tra corruzione e digitalizzazione all'interno di un paese in generale, ma soprattutto in Italia, perché ovviamente il digitale è, diciamo, e questo poi ce lo dice il buon senso, prima di tutto, lo strumento principe per riuscire a combattere la corruzione, per n.mila motivi. E, ma lo sviluppo del digitale in Italia è stato bloccato in gran parte proprio dalla corruzione, dalla cultura della raccomandazione e da un approccio, diciamo, individualista, che è quello a cui facevo riferimento anche precedentemente, suicida, eh, individualista e parcellizzato, per cui ogni singolo ente svolge la propria informatica indipendentemente dagli altri, che ha, che ha condotto quindi a questo stato di digitalizzazione. I due processi si bloccano l'uno con l'altro. Ecco, eh, questa, eh, questa immagine è stata una delle, diciamo, delle mie proposte che ha avuto maggior successo diversi anni fa, ma è stata anche criticata, perché dice, ma chi te lo dice che è così, non è, cioè, questo legame me lo devi anche dimostrare. Ecco, diciamo, quello che abbiamo fatto ultimamente è, diciamo, non è una rigorosa dimostrazione scientifica, ma una semplice intuizione, perché esistono ormai dei ranking internazionali, il DESI è abbastanza recente, prima non esisteva, però se uno contrappone, diciamo, e eh, cerca di calcolare la correlazione tra il DESI e l'altro eh, ranking eh, riconosciuto, quello della corruzione di Transparency International, ecco là che i due ranking appaiono essere quasi lo stesso ranking, per cui la correlazione tra le due tra le due curve è eh, circa 0,9 e uno statistico, uno statistico se vede 0,7 grida al miracolo, se vede 0,9 dice vabbè, le grandezze sono la stessa grandezza. E quindi le due classifiche praticamente quasi si, si sovrappongono, le spezzate fanno impressione quando vanno una sopra l'altra. Non è questo che dimostra che, i due, mai che, che le due grandezze vanno insieme, ma è, è il buon senso e il buon senso è quello che dovrebbe condurre alla, allo sviluppo appunto dei servizi web per, eh, e non diciamo, a una trasparenza fine a se stessa che io pubblico tutti una serie di dati diciamo non integrati in sistemi informativi ma diciamo informativi e basta sulla trasparenza per diciamo in qualche modo rispondere in modo un po' burocratico come avviene in Italia alle norme sull'anticorruzione sinceramente può interessare a qualche giornale scandalistico ma ai cittadini non interessa assolutamente nulla ed è questo l'approccio perché questo è un altro punto chiave normativo, verso la normativa eh, c'è una normativa i numeri, di, gli ordini di grandezza anche qua c'è lo stesso identico problema l'Italia è il paese che ha il maggior numero di norme sul digitale quando abbiamo sviluppato il CAD, abbiamo gridato al miracolo, che era stata sviluppata la più complessa norma, e lì si parla di servizi al cittadino, di, di tutta una serie di cose, fermo restando che si, si è pensati che la scrittura delle norme fosse l'execution di questo, e quindi non sostanzialmente dopo, siamo, sono passati dieci anni dal CAD, e del CAD sarà stato... Eh, realizzato lo 0,2 lo 03% e questo è un altro dei problemi assolutamente in cui diciamo uno 0,2-0,3% su norme che prevedono in molti casi anche sanzioni ma che nessuno si è mai sognato di controllare. Ma anche perché diciamo io faccio l'ingegnere, sono ingegnere da 25 anni e eh, per studiarmi il CAD per un concorso ci metto un paio di mesi, la singola amministrazione che nella follia italiana dovrebbe applicare da sola il CAD non è che non riesce ad applicarlo, in generale non se lo legge e non sa nemmeno che esiste, questo è l'approccio verso, eh, verso la normativa che è un altro dei punti chiave. Cosa si può fare per valorizzare e migliorare i servizi online delle pubbliche amministrazioni? È chiaro che il contesto in cui ci muoviamo non è semplice, però come dico sempre ognuno di noi può fare molto, nel senso che non deve eh, diciamo, arrendersi a un, a un contesto difficile, perché poi è, è, diciamo, ci sono vari aspetti eh, nella filiera che produce poi il servizio al cittadino, che ognuno di noi nel piccolo deve assolutamente, come succede all'interno del mio ufficio, nel senso chi si occupa di servizi online segue questi principi eh, e eh, ognuno di noi all'interno della nostra amministrazione deve comunque eh, svolgere l'attività in modo rigoroso, organizzativamente al meglio e in modo, lasciatemi dire, etico che corrisponda a tutta una serie di aspetti. E quindi sostanzialmente eh, seguire le metodologie, c'è un aspetto tecnico che va seguito quando si sviluppano i servizi eh, online che deve essere seguito. Se i servizi vengono a valle di un sistema informativo che non segue rigorosamente i criteri dello sviluppo di un sistema informativo, tu non fornirai mai un servizio di qualità al cittadino e quindi è inutile farlo per cui devi avere a monte una filiera, un sistema informativo che sia tradizionale più possibilmente conoscitivo, che genera dei dati di qualità certificati che poi vengono messi a disposizione dei cittadini con i servizi eh, associati a questi dati e quindi rigorosità da un punto di vista tecnico ma direi tecnico funzionale. Dopodiché occhio all'usabilità e al, a chi sono destinati questi servizi. Perché se l'Italia è ultima nell'utilizzo di questi servizi, evidentemente c'è un problema organizzativo di carattere generale, ma c'è anche che questi servizi non sono fruibili, non sono fruibili in termini corretti. Oltre alla fruibilità, occuparsi poi parallelamente della comunicazione, perché se tu non ti occupi della comunicazione del servizio che rendi disponibile al cittadino, il cittadino non saprà mai, in molti casi non sa che questo servizio è disponibile, quindi va curato anche da questo punto di vista, e sia che la comunicazione sia l'approccio verso il cittadino deve essere di tipo etico, ti devi mettere dalla parte del cittadino, non ti devi occupare e eh, concentrare... Sulla, eh, semplicemente su, che su ciò che avviene all'interno dell'amministrazione, sul rispettare il budget dell'amministrazione o diciamo, gli aspetti più di carattere amministrativo, ma devi metterti dall'altra parte.